Buongiorno, dico, buongiorno, buongiorno ai cittadini, ai colleghi i, eh, Allora, procediamo con a eh, Allora, eh, la parola al consigliere Giordano. Grazie, buongiorno a tutti. Non so se vediamo che sia questo un luogo adatto per come è stato realizzato per eh, sviluppare un'intervista di questo Consiglio Comunale se si può stare così a calcare vicino alla stampa senza il posto, aggiungere il tavolo a dove viviamo? da subito, io comincio da subito dove viviamo? c'è questione di organizzazione scusate, date pazienza dobbiamo, dobbiamo esercitare un Consiglio Comunale affrontare i temi importanti, li sta calcati qui se è questo è il nuovo, non lo so se è questo è il giusto Immortale. alla no no. Sospetto il consiglio per alla luce, al luce, al luce, al luce, al luce, al luce, al luce, al Tanta inverso, e la capra, 16 presenti e una sì, scuola. Sì, sì, sì. Allora, questo il Non di gare, mi hanno riaperta la seduta, procediamo con i punti all'ordine del giorno. Allora, punto numero uno. Eh, allora, prima del punto, prendiamo i curatori, il eh, sermone, gli occhi, in eroso sì. allora punto numero uno approvazione del vale di sedute precedente allora chi è favorevole all'approvazione del punto Allora, non ci faccio adesso <laughs> <laughs> noi <that's> Oh, ah, che che era ma scusa c'era la maggioranza cioè noi, eh... ah, la Ma la c'era la maggioranza, c'era la voce c'era la c'era la voce c'era la voce c'era la voce c'era la voce c'era la voce c'era la voce c'era la voce c'era la c'era la c'era No, so, eh, ma anche la nostra votazione comunque è sufficiente è sufficiente è il nome c'è un'onore che la votazione cioè è nome, è no, noi ci ha scusate, io la votazione favorevoli no, allora no, ci risponda alla domanda chi non c'era, come fanno? consigliere è una la domanda, la domanda. E e cosa è questa chi non c'è, chi non c'è, quindi può votare, c'è scritto che non c'è, c'è scritto che no, l'appello non rilenta, a posto, a posto, scusate, scusate, scusate, allora, 13 favorevoli, chi è contrario? nessun contrario, chi ha stenuto? Colonatori? 1, 2, 3, 4, 4, punto, è approvato 8, 8, Allora, eh, un percorso comunicazioni del sindaco, la parola al sindaco Luganzioni. Buongiorno a tutti, ai cittadini, ai consiglieri, ai presidenti, ai comunali, la comunicazione del, degli assessori che ho eh, nominato questa settimana, eh, il ringrazio per il lavoro svolto, i precedenti assessori, che, che si sono impegnati direi, eh, molto sulle tematiche, sulle problematiche, però sapete perfettamente che abbiamo un momento di difficoltà economica e di difficoltà quindi si è fatto il possibile devo dire anche con, con, con certi diversi buoni risultati allora ho nominato come eh, vice sindaco Julio eh, eh, Cardi Lionello Lupi l'ingegnero eh, Lonello Lupi eh, come assessore di giunta Lionello Lupi ha l'organizzazione edilizia privata patrimonio e eh, scuso civico, all'architetto Dotti, lavori pubblici, manutenzione di edifici pubblici, scolastici, sicurezza sui lavori di lavoro, tontomacchia, stradale e impianti di videosorveglianza. Al dottor Rubbi ho dato le seguenti idee, servizio alla persona, cultura, turismo, spettacolo e sport, tra retesi, eh, il colpi è qui, gli altri non sono presenti, non perché non volevano essere presenti, ma perché ognuno di loro è impegnato o in regione, o al tribunale, o in altri luoghi stanno già lavorando per, per l'amministrazione. Sono d'accordo la con te, Mauro, però avevo io preso degli impegni miei personali a rappresentarli e quindi loro mi stanno rappresentando, dovevo essere io fuori dal Consiglio, ho preferito eh, mandare eh, gli assessori rappresentanti con le proprietà e nel frattempo ho carico di fare la conferenza stampa, presentarli non solo alla città ma anche ai consigli di opposizione che non riconosco. So. Poi abbiamo l'Avvocato Alessandra Gattore che si occuperà di ambiente, di urbana, cimiteri e servizi collegati, verde pubblico, reti infrastrutturale. Quindi eh, il gruppo di giunta così, eh, è concluso, io approfitto per fare allora, il caso specifico a cui presenza si sono qui il durassimo per buon lavoro, Come si dice la grazie grazie al, al sindaco. allora andiamo avanti con i lavori del consiglio andiamo al terzo punto no. Mozioni, interrogazioni interpellante, diamo un'ora di tempo ai consiglieri per il punto delle mozioni. E qualche consigliere? Allora, il consigliere Fanto ne ha facoltà. Sono le e buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, Sindaco, io innanzitutto vorrei che eh, evidenziare il fatto che la giunta non è presente, quindi il, il primo consiglio comunale dove eh, la giunta doveva essere presente all'unanimità e presentata soprattutto ai cittadini di Altea, vediamo che, che la giunta e gli assessori sono completamente disinteressati dei problemi di Ardea del Consiglio Comunale perché non sono letteralmente presenti se non uno che non ho neanche il piacere di, di, di aver conosciuto quindi tutti gli assessori che vengono da fuori sapete benissimo no? come che 50.000 cittadini del Comune di Ardea sono dementi non hanno un minimo di cervello per coprire ruolo di assessore al Comune di Ardea è una vergogna è una vergogna quello che sta succedendo sindaco, dove sono i suoi assessori? io adesso ho delle interrogazioni che mi devono rispondere a chi, a chi le, le pongo a chi pongo questi siti? dove sono? dove sono gli assessori? Ecco, ecco la giunta di fiori ecco la giunta di fiori abbiamo giovani laureati nel comune di Ardea anche persone non laureate molto capaci molto capaci, molto attenti ai problemi di Ardea che conoscono in pieno le difficoltà dei cittadini e le, e le gravi lacune che abbiamo nel territorio e questi non ci sono comunque per, sì, per continuare vorrei chiedere al sindaco e al presidente del consiglio con quale coraggio avete indetto oggi la convocazione del consiglio comunale alla nuova Florida non vi vergognate dello stato di degrado e di abbandono di tutto il territorio di Ardea, ma in modo particolare quello della Nuova Florida? Percorrendo tutto il territorio comunale, ma in particolare alla Nuova Florida e nello stesso omonimo viale Nuova Florida, assistiamo ormai da mesi alla crescita della foresta a bordo strada e nell'Oriola Sparti Corsie. Pensate che giorni fa ho intravisto nel ganneto, ormai con altezza superiore a 4 metri, un cacciatore che faceva la vostra alla beccaccia. È una vergogna sindaco, perché non dà disposizione alla squadra dell'autoparco, a detta anche al taglio dell'erba di operare finalmente sul territorio? Tutti i comuni hanno la squadra dell'autoparco con il camioncino, con i decespugliatori, con le macchine, tengono sempre le aiole in ordine di una comprensione esagerata noi gli operai dell'autoparco sindaco non è ora che li mette in mezzo alla strada a lavorare per i cittadini? in tutto il territorio di Aldea, ma soprattutto alla Nuova Florida assistiamo ormai da mesi a lavori pubblici iniziati e mai ultimati Tali lavori, oltre a creare una cultura inaudita con rete di plastica ad arancione, rete metallica e paletti di ferro alluciniti, creano di fatto un pericolo costante alla pubblica incolumità. L'esempio più evidente lo abbiamo a pochi metri di distanza da noi, la rotonda dove si accede alla chiesa adiacente al boschetto, dove ogni giorno è percorso da centinaia di automobili. Sindaco, perché come previsto dalle leggi non obbliga le chitte ad ultimare le opere iniziali? Sindaco, dopo 30 anni il sottoscritto è stato in grado, con una spesa irrisoria, a ripristinare la festa del carnevale caratterizzata dalla classica sfilata dei carri allegorici e dei gruppi in maschera manifestazione svolta a Tor San Lorenzo, alla Rocca di Altea, ma particolarmente apprezzata la nuova florida, con la partecipazione in massa delle famiglie, ma soprattutto dei bambini un fiume di folla e di carri allegorici che hanno percorso a piedi tutto il viale Florida, ballando e cantando, fino a raggiungere il punto di raccolta, proprio qui dove stiamo svolgendo questo Consiglio Comunale, al Boschetto, giorni indimenticabili, come può il sindaco non continuare ciò che è sottoscritto con tanta fatica e passione è riuscita a ripristinare? È crollato il controsoffitto della palestra della scuola media di Via Campo di Carne, Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma la strage è stata evitata per pura casualità, soprattutto nel caso della palestra dove il controsoffitto ha ceduto quando il locale era vuoto, mentre solo poche ore prima i ragazzi erano nel pieno delle attività sportive. Il controsoffitto era stato realizzato lo scorso marzo da una ditta privata. Il costo dell'intervento si è girato intorno ai 100.000 euro. Si chiede al sindaco di disporre una perizia tecnica sui lavori svolti e se non eseguiti a regola d'arte di denunciare la ditta esecutrice dei lavori nonché il personale tecnico del comune di Ardea che avrebbe dovuto controllare l'esatta esecuzione e il fine lavori sindaco in campagna elettorale mi è stato riferito che lei proprio in questo posto sempre al boschetto della nuova Florida aveva promesso ad una società di calcio di Artea nella festa di promozione alla categoria superiore che in pochi mesi avrebbe ristrutturato il campo sportivo Marco Mazzucchi della nuova Florida sindaco ma ha visto le attuali condizioni del campo sportivo? è uno scenario lunare sembra una struttura attaccata e distrutta da una guerra ad oggi costringiamo le squadre di calcio di Ardea ad allenarsi e giocare nei campi delle città limitrofe con costi esorbitanti per i ragazzi di Ardea. Sindaco, quando io nel passato ho dato la parola di impegnarmi a ristrutturare il campo sportivo Marco Mazzucchi, ci sono riuscito. Nonostante l'invidia e gli impedimenti di tanti, ricorda è stata l'unica opera realizzata su molteplici rese disponibili a, a, a realizzare dalla società Fiamma 2.000 le altre opere perché non sono state realizzate? cosa si è chiesto e cosa si è avuto in cambio? perché non si attiva a recuperare quelle opere dichiarate disponibili a realizzare dalla Fiamma 2.000? sindaco mi hanno riferito che nonostante diverse società sportive di Dozzalorenzo avevano chiesto di poter gestire il campo di Dozzalorenzo invece è stato dato in gestione direttamente senza un avviso pubblico con una specifica società si chiede di conoscere le procedure adottate di assegnazione del campo sportivo di Dozzalorenzo e da quale titolo gli occupanti gestiscono il campo tutto il territorio è invaso dalla spazzatura, da discariche a cielo aperto di ogni materiale, da strade dissestate e piene buce, dalla delinquenza di ogni forma e tipo, incendi dolosi, ad attività ed auto, rapine, da omicidi, da traffico internazionale di droga, da furti, da gambizzazioni ed in pieno inverno, Sindaco si dà priorità alla pulizia della spiaggia. Forse perché i detriti trasportati dalle correnti sul bagno asciuga possono causare pericolo alle zampe dei cavalli che tutte le mattine puntualmente si allenano vivo al mare in spregio alle leggi vigenti che lei non riesce a far rispettare. Sindaco, segretario comunale, altra nota dolente che è la disattenzione che concede alla polizia locale. È noto il malumore dell'ex comandante della polizia locale Francesco Passeretti, con cui stava d'Ardea, malumore dovuto ad interferenze della politica che non gli hanno permesso di svolgere serenamente il proprio lavoro. Dopo il suo allo allontanamento volontario d'Ardea, sono seguiti a pioggia 10-13 richieste dei nostri vigili di trasferimento lontano da Ardea lei se comunale ne ha perfetta conoscenza i motivi sono molteplici. oltre che gli agenti non hanno serenità nel loro lavoro non hanno il minimo indispensabile in termini di mezzi, dotazioni e vestiario è una vergogna, sono costretti a comprare con i propri risparmi le scarpe della divisa di portare dalla loro sarta gli indumenti di servizio, di prestare servizio con indumenti di di portare a proprie spese in lavanderia la divisa, per non parlare delle dotazioni. Segretario Comunale, lei anche adesso di ricerca della Polizia locale lei lo sa che gli spray e le altre dotazioni sono scadute? Vogliamo parlare delle condizioni delle vetture di servizio, vetture con fari non funzionanti o difettosi? gomme freni usurati, manutenzioni scadute, in queste condizioni, oltre che creare pericolo a loro stessi, creano pericolo a tutti coloro che si trovano nelle loro vicinanze. Altre nota mancanza sono le patenti di servizio, che per legge tutti devono avere, tutti gli agenti devono avere e non tutti hanno. Sindaco, lei ne ha perfetta conoscenza di tutto ciò perché più volte da delegato della polizia locale le ho trasmesso ufficialmente richieste e relazioni dettagliate. Ho letto degli arresti per concorso di abuso d'ufficio e corruzione per proroghe al trasporto disabili a seguito di un'indagine della Guardia di Finanza in merito all'appalto per l'assistenza ai disabili e agli alunni sui pullman del Comune. Gli sviluppi della, della vicenda sugli arresti in comune di Anzio, che ha visto implicati l'ex assessore ai servizi sociali, Italo Colarietti, la dirigente dell'area servizi sociali, Angela e il presidente della cooperativa Rainbow, Augusto De Bernardis, vedono il no alla scarcerazione richiesta dai regali degli arrestati. Il Cifo di Velletri, infatti ha respinto la richiesta di scarcerazione per Dolarietti, Santaniello e De Bernardis che attualmente si trovano agli arresti domiciliari, con l'accusa di concorso in abuso d'ufficio e corruzione l'arresto fu deciso dal giudice Rai che affermò che le misure cautelari non avrebbero lo stesso effetto per la spregiudicatezza degli indagati che hanno perseverato nella condotta anche dopo l'avvio dell'indagine in seguito all'indagine in corso da quasi un anno sulle proroghe di servizi all'interno del Comune di Astio. soprattutto gli inquirenti si soffermano sulla proroga dell'appalto per l'assistenza ai disabili e agli studenti e nel trasporto tramite turbini, che sarebbe avvenuta in assenza di un contratto e dalle dichiarazioni di regolarità contributiva della Comunità di Rainbow del Presidente De Bernardi, considerato un uomo dell'assessore Coladieri da qui la verifica aveva discorso da parte dei militari della Guardia di Finanza dei provvedimenti di custodia cautelare e domiciliare per Italo Polarietti 58 anni che nel frattempo si è dimesso da assessore ai servizi sociali per Angela Santaniello, 45 anni sospesa da dirigente, sospesa da dirigente della seconda area del Comune di Anzio per Augusto De Bernardis 32 anni presidente della cooperativa Arancon intanto avanti un'altra inchiesta delle fiamme giardie il comune, perquisite abitazioni e uffici funzionari comunali, si indaga sul trasporto scolastico, mentre il comune si avvertiva la scossa forte di terremoto e di venerdì pomeriggio con gli arresti eccellenti dell'assessore Colarieti e della dirigente Sant'Anietto insieme a De Bernardis della cooperativa Araico. Non è passato sotto panico l'altra scossa di assestamento avvertita lunedì successivo quando i finanziari si sono di nuovo presentati in municipio per acquisire documenti e per acquisire uffici in relazione ad un filone d'inchiesta che riguarda il trasporto scolastico e anche qui della prova del servizio sinistra la città attenta che si faccia piena luce e su tutte queste vicende per dare dignità delle istituzioni politiche ai pubblici uffici sindaco di quanto sono ricordato sembrerebbe esistere un collegamento diretto con aldea si dice che la moglie dell'assessore opera con società e cooperativi negli stessi settori al Comune di Ardea, addirittura in immobili di proprietà di un consigliere comunale di Ardea. Si chiede al sindaco di disporre immediate verifiche sulle procedure che hanno consentito l'aggiudicazione degli appalti e se esiste un nesso logico tra persone, ditte e procedure effettuate al Comune di Anzio con quelle di Ardea. Appalto raccolta rifiuti di genere urbana SRL, questo appalto necessita di particolare attenzione. Vorrei iniziare andando indietro nel tempo sulle dichiarazioni rilasciate alla stampa il giorno 5 gennaio 2010. Tra virgolette. Raccolta rifiuti si cambia da finalmente è stato assegnato l'appalto per il servizio di raccolta dei rifiuti e per quella differenziata. Un appalto che da tempo i cittadini attendevano e che con l'arrivo del 2010 vedrà la gestione affidata alla licea urbana SRM che avvierà anche la raccolta porta a posta. Sempre tra virgolette, se le promesse verranno confermate, ha detto l'assessore all'ambiente del comune di Ardena, Nicola Petricca, per la nostra comunità sarà l'occasione per mettere la parola fine alle discariche abusive. <ride> l'avvio della raccolta differenziata porta a porta e nuovi mezzi a disposizione dei dipendenti per svolgere le loro mansioni nuove spazzatrici intensificheranno la pulizia delle strade attenzione particolare sarà rivolta alla bonifica delle discariche abusive. In questo primo periodo sarà avviata la raccolta porta a porta attraverso anche una sensibilizzazione dei cittadini con incontri, illustrazioni del progetto nelle scuole e il confronto diretto con i comitati di quartiere. Il programma prevede l'avvio di questo progetto nel centro storico di Ardea, nel quartiere della Nuova Florida e della Nuova California, sul lungomare. Invece il porta a porta avverrà in un secondo momento. Quali garanzie ci ha dato la società? È presto detto. L'Igiene urbana SRL è specializzata proprio nel settore della raccolta differenziata. Questo vuol dire che l'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di risparmiare soldi delle casse comunali per il trasferimento dei rifiuti in discarica. I risultati fallimentari ottenuti e le parole dell'assessore Nicola Petricca si commettono da sole. Il giorno 16 luglio 2012, segretario comunale, la Commissione Ambiente all'unanimità aveva condivise le richieste del sottoscritto in qualità di presidente, ovvero di ottenere risposte dal dirigente Rocca, dall'assessore Petricca e dal segretario comunale in merito a verifiche e controlli degli atti amministrativi, dove risulterebbe che la ditta appaltatrice è inadempiente agli obblighi contrattuali assunti. Non sono stati eseguiti di controlli specifici sulla quantità e sulla qualità del servizio. È stato modificato il contratto originario senza rispettare le specifiche leggi e norme. Sta eseguendo servizi senza autorizzazione, i quali potrebbero essere oggetto di richieste di somme di denaro da parte della ditta. Non risultano benefici per la raccolta differenziata sul territorio e non si è raggiunta la soglia del 2012 prevista dalle leggi del 50% avremo costi maggiori, milioni di euro per il mancato raggiungimento della soglia del 50% per la raccolta differenziata sono stati creati debiti fuori bilancio con cifre stratosferiche sono assenti le isole ecologiche di raccolta nel territorio e quella tanto attesa di via faria i lavori sono fermi inspiegabilmente da anni causando nelle zone circostanti l'apertura spontanea di numerose discariche abusive in cielo Sento. Il Comune ha previsto l'aumento della tassa sui rifiuti del 12%, pertanto si chiede con solo urgenza all'assessore, al dirigente alla segretaria comunale, di rispondere ufficialmente, relazionare il merito e fornire le seguenti copie di altri documenti al fine di permettere alla presente Commissione di eseguire le verifiche e controlli approfonditi e di intraprendere con somma urgenza e rigore gli adeguati provvedimenti da sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale. Di seguito l'intero testo della richiesta ufficiale il giorno 16-7-2012, ore 11, si è svolta la terza commissione sanità ambiente e servizi sociali presso la residenza municipale di chiega di cistro per discutere il punto all'ordine del giorno relativo all'appalto di genere urbana SRL. La commissione è composta dai consiglieri comunali, Riccardo Iotti, Francesco Paolo Corso, Policarpo Volante, Alessandro Matucci, Giancarlo Rossi e Umberto Tantari hanno unanimità condiviso le richieste del Presidente Luca Fanto, ovvero in base alle seguenti considerazioni di chiedere risposte ufficiali, copia dei seguenti atti e documentazione e relazioni da parte dell'assessore, della segretaria comunale e del dirigente in merito all'appalto di genere SRL Considerato che attualmente sul territorio Terdea dal 2009, opera la ditta denominata Ligene Urbano S.R.L., con sede in via Congregna numero 20 Napoli, appaltatrice del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, raccolta differenziata, spazzamento delle strade, pulizia e bonifica suolo pubblico e aree live. L'appalto terminerà nel 2016. L'importo complessivo del precedente appalto, 2007 relativo all'appalto di servizio per la raccolta, recupero, smaltimento e rifiuti dei migrati, assimilabili agli era 40.0 euro l'anno, IVA compresa, mentre nel 2011 la stessa complessiva per lo stesso servizio, la spesa complessiva per lo stesso servizio è stata di 1.096.000 euro 341,3. Si chiede di relazionare il merito a tale aumento di spesa, quasi complicato. Nell'anno 2011 i costi richiesti dall'Igiene Urbana sono stati i seguenti, canone RSU euro 3 milioni 555 euro, 558,98 in comprati 1.096.341,30 di scarica 2.753.805,10 totale 7.405.705,40 la sopra descritta gestione ha maturato solo nell'anno 2011 un debito fuori bilancio di 1.123.140,50 euro di scarica continua ambientale, più euro 293.000 di genere urbana ingombrante. Un contratto di concessione di servizi stipulati da un'amministrazione aggiudicatrice non può essere modificato dopo l'aggiudicazione cambiandone le caratteristiche in maniera sostanziale. Se vi è necessità di rinegoziare i termini essenziali del contratto, e del contratto, occorre dar vita ad una nuova procedura di aggiudicazione o comunque garantire la trasparenza verso tutti gli operatori economici che potrebbero essere interessati ad che potrebbero essere interessati ad acquisire la Comessa pubblica. Corte di giustizia europea e culminato il proprio. C'è un di Si sta per il 70° Ma un'ora più di la parola a scusate chi vuole parlare? 25 minuti. No, sono 3... Tre... 25 minuti. Ha fatto l'appello. No, ma una ma che è No, no, e lo spinto! Ma ride chi ha la forza! da C'è la non C'è la forza! C'è la forza! No. No. Eh, C'è la forza! Eh. No. Oh, C'è la forza! C'è la C'è C'è C'è C'è C'è e questa <susurra> è la teva, non si può, non si ci c'è i vaccini vaccini vaccini vaccini vaccini vaccini vaccini vaccini vaccini vaccini vaccini vaccini vaccini vaccini vaccini vaccini un padrone di doveva vigilare sui servizi sì, svolti è... dalla ditta anzi i propri uffici competenti e preposti, in particolare la sezione dell'ambiente e il corpo della polizia principale. Al sottoscritto non risultano i controlli di cui sopra motivo per il quale si è arrivato a costi stratospefici e qualità scadente del servizio. Si chiede di attivare costantemente tutti i controlli e segna del piede di procedere in danno di boccia o i comuni d'Italia hanno eseguito diligentemente la vigilanza sui servizi riscontrati eh? no, no. riscontrati allora, le sono preso no, no, no. le allora, numerosi comuni d'Italia hanno eseguito diligentemente la vigilanza sui servizi riscontrando gli servizi e puntualmente hanno anche relazionato e sanzionato la società di genere urbana esempio il comune di Monte di Procida, provincia di Napoli determinazione numero 195 del 2010, oggetto contestazione di attendito alla società L'incendio urbana, SRN, determinazione e sanzione fermiaria di euro 12.500 12 a causa della mancata regolare di effettuazione del servizio nel periodo 16-25 settembre 2012, Quindi, eh, eh, segretario e anche il dirigente della Polizia Locale, il Comune di Napoli... No? esattamente il comune di Monte di Troica ha sanzionato per pochi giorni di disservizio la società di genere urbana di 12.500 euro. Cerchiamo da fare, cerciamo, cerciamo da fare. Sì, ma dal primo giorno, noi dobbiamo quello vedere, dal primo giorno non è che ne fa uno che poi, eh, non è che eh, prende, prende l'uccellino, no, sindaco, e poi fa passare la il, il, ter, il territorio è sprovvisto di isole ecologiche e quella tanto attesa di via Maria è ferma e spiegabilmente da anni, causando nelle zone adiacenti vere e proprie discariche, Nel capitolato d'appalto, speciale d'appalto veniva specificata la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi vive, saurite, esaurite, medicinali <ple Foreign> statuti, contenitori etichettati, Garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziati stabiliti dalle norme di nonché dichiarati nel progetto offerta della ditta giudicataria in sede di gara. La gestione delle isole ecologiche per la raccolta multimateriale, Il servizio di pulizia spiagge da renini, in forma straordinaria nel periodo invernale, 16 ottobre-15 maggio, ed ordinaria nel periodo estivo, 15 maggio-15 settembre. Il lavaggio e disinfezione periodici dei congelatori usati per le raccolte, interventi di informazione e sensibilizzazione, il taglio dell'erba da strade, marciapiedi e banchine lungo le strade oggetto di spazzamento. Questo potete fare in cere urbana e nelle zone urbane. Le aree apposte di azzole sottostanti ai vari contenitori dovranno essere tenute costantemente pulite e periodicamente lavate di rispettare le prezzi pezzi per lo so, di rifiuti differenziati al tipo. Al sottoscritto risulterebbe che la ditta in adiente dei punti di cui sopra si chiede quali, quindi la conferma potenzica e controllo e se confermati di procedere intanto contro la ditta poi ci sono una serie di atti che abbiamo richiesto si diffida, io ero il dirigente Cosimo Mazzone si diffida il dirigente dottor Cosimo Mazzone ad autorizzare pagamenti che non rientrino nel contratto iniziale e si chiede all'assessore competente, unitemente al segretario comunale di relazionare nel prossimo consiglio comunale nonché di fornire tutte le risposte richieste dalla Commissione Ambiente del 16 luglio 2012 ad oggi mai dati, dei punti appresso menzionati. Allora, l'Igiene Urbana accusata di truffa e turbativa d'asta, Marigliano Napoli, è un articolo male. La società di raccolta rifiuti di genere urbana, accusata di truffa e turbativa d'asta, sette indagati, si apre il giallo in città dove in queste ore è stato consultato un avvocato per sbrogliare la complicata matassa della gara settennale dei rifiuti che dovrebbe essere affidata proprio a Vigiene urbana, prima esclusa dal comune e poi riammessa dal Tardellazio. Truffa a Ims e Inai, turbativa tasta negli appalti per la raccolta dei rifiuti nei comuni del presidiato. Falso, frode e inadempienze delle pubbliche forniture. Sono i reati contestati a vario titolo a sette indagati, tra denunciati e destinatari di misure restrittive dalla procura di Torre Annunziata nell'ambito di un'inchiesta sulle irregolarità commesse da Urbana SRL, impresa di Sant'Antonio a Pade, che ha espletato il servizio e raccolto rifiuti a varie città che i due amministratori, Andrea Bagnale e Daniele Manfuso, interdizione a contrattare con la pubblica amministrazione per due mesi, tra i denunciati un funzionario Ips, indagato di, ver... di aver emesso falsi documenti di regolarità contributiva dell'azienda di spaltimenti, allo scopo di consentire la partecipazione di gare e di appalti e due tecnici dell'ufficio lavori pubblici del comune di Santa Maria La Carità che hanno consentito che la ditta gestisse come isola ecologica un'area di 70 metri quadrati, sversando in modo irregolare 35 metri cubi di rifiuti incombranti, senza nemmeno dotarla di cassonetti scarrabili. Nel corso delle indagini sono emerse anche diverse infrazioni alla normativa ambientale. Il danno quantificato per IPS è di oltre 127.000 euro e oltre 22.000 euro per l'Ips la società ha anche ottenuto l'esezione per 14 mesi d'altezzamento di premi assicurativi e contributi. È vero, è okay. vero. Un'indagine che avrà delle ripercussioni anche in città e che potrebbe agevolare il compito dell'amministrazione, alle prese con l'ingarguliato compito di rescindere il contratto alla ditta in questione riammessa in gara dal Tarbellazio, il tutto senza pagare il risarcimento d'anni che ammonterebbe a circa 2 milioni e 300 mila euro. Il comune aveva escluso l'ingegno urbana proprio a causa di un reato che ne veniva contestato, risultato dagli accertamenti effettuati dal responsabile del settore Andrea Ciccarelli infine chiedo al sindaco e al segretario comunale quali provvedimenti hanno adottato in intendono adottare circa la mancata realizzazione dell'isola ecologica di Via Pavia, se ci sono responsabilità penali e patrimoniali dell'assessore all'ambiente per i lavori eseguiti e per i soldi spesi concludo al sindaco Luca Di Fiori, di cambiare lo slogan elettorale di cui tanto si è partitato, Ardea che cresce, con il naso che cresce perché in questi mesi di amministrazione sono cresciuti solamente i problemi che al dei cittadini di Ardea e di loro territorio grazie grazie, grazie al consigliere Patto il consigliere Olasca ne ha favorecato. grazie presidente buongiorno a tutti è chiaro che io non faccio scello come, come pancio, però volevo. Eh sì, perché... tra... indietro, so, fate... Volevo comunque innanzitutto fare un ringraziamento agli assessori uscenti che hanno avviato le chiacchiere, attirate le problematiche che comunque viviamo in questo territorio fare gli auguri agli assessori scelti perché hanno comunque in un certo modo operato in maniera corretta Cosa? possono anche commettere degli errori però io ho finito più per dire che ci sono degli errori scadi la pianeta quindi di fatto potremmo essere tutti con te però faccio gli auguri comunque grazie per aver contribuito con l'amministrazione comunale faccio gli auguri ai nuovi assessori che sono intervenuti che sono stati nominati da, da, dal sindaco di Fiori e Naturalmente la scelta è ricaduta su dei personaggi di alto livello, ma non perché anche un posto di basso livello, ma forse per dare anche un senso azione che abbia necessità di un piccolo slancio eh, per quanto riguarda alcuni settori e forse un giorno poter so tornare in una fase politica in maniera chiara e corretta lineare. Quindi auguri ai nuovi assessori. Per quanto riguarda eh, le interrogazioni al sindaco, c'è stata importanza da fare sindaco, ma eh, purtroppo conosco anch'io tutti i problemi le problematiche quindi le interrogazioni sono anche rivolte a me stesso perché tante cose non, vada, non funzionano, tante cose non vanno nel verso giusto e su questo posso dire che Luca Franco non ha torto su certi aspetti per tanti aspetti possa piacere o no? però forse il suo modo di presentare gli argomenti non è così ortodosso, è un modo un po' suo particolare però tanti argomenti sono da condividere pienamente perché se parliamo per esempio di riferimento alla situazione del campo sportivo che è stato assegnato per poterle... Eh, sì, è vero, dobbiamo far giocare i ragazzi nel nostro territorio, è vero, dobbiamo dare i campi sportivi nel nostro territorio, dobbiamo dare tutte le impartiture, ma non nel termine in cui è stato consegnato. Cioè, ci vuole un bando, ci vuole un concorso, ci vuole una partecipazione di massa, tutti devono avere modo e maniera di poter partecipare. E allora? Forse a questo punto c'era opportuno che chi diceva aveva il diritto e il dovere di poter eh, subentrare all'interno di un centro sportivo e fare la propria attività sportiva. Io, come tutti gli stati, chi mi conosce, chi mi fa quasi tutti conosce, io ho fatto eh, forse l'unico tra i presenti che ho partecipato alle attività sportive per tantissimi anni. Sono stato il più vecchio dei calciatori, dei nostri editori che ha giocato a calcio e quindi capisco la necessità delle società sportive. Eh, capisco le difficoltà di, di, di tutti coloro che vogliono avere un piccolo centro sul campo di calcio però il concetto di questa amministrazione anche della passata amministrazione è quella che noi avevamo già detto lasciamo un centro sportivo ma che sia un centro sportivo non che sia anche affetto di calcio cioè investiamo partecipiamo concorriamo e, a, a livello regionale a livello nazionale a livello internazionale e dire che arbia come Cazzi ci ha ricordato il consigliere Franco, siamo 50.000 abitanti, ed è vero, l'estate siamo anche di più, non abbiamo è un centro sportivo con questa domanda. Quindi la, eh, eh, la mia richiesta, la mia perplessità è, eh, rivolta al sindaco, ma anche a me stesso, perché questa amministrazione comunale o, nostre, o, quella, o quella passata non è riuscita a fare questo? Quali sono i programmi che io riesco ancora a capire a conoscere perché questo centro sportivo si è avvenuto? perché questi centri sportivi vengono assicurati assegnati a persone che non hanno neanche i titoli di qualità per dire che è un genio sportivo, ha un semplice campo sportivo, sportivo. Eh, vado, allora, eh. allora questa è la dimostrazione che brava. certe interrogazioni fatte dal consigliere brava, ma fatto dice bene, gallina, la signora capire. del Cassi i vicini non sono in campionato e non intervengono mai. non è Lisa, prego, quando quando salata, tutto prego, prego, prego, prego, prego, prego, prego, prego, prego, prego, che prego, prego, prego, prego, prego, prego, prego, prego, prego, prego, prego, prego, prego, prego, prego, prego, prego, prego, prego, prego, prego, prego, prego, prego, prego, caro, caro prego, cari consiglieri comunali. Sembra che stia facendo un gioco particolare non è che si deve attribuire sempre le responsabilità all'assessore o agli assessori di turno perché questa, questa società è in effetti la che risulta a me io non ho fatto l'indagine non conosco i problemi dell'indagine se veramente hanno problemi giudiziari, non li hanno, quello che fanno non mi interessa, mi interessa che la volta che la gara facciano il proprio servizio questa e questa azienda sta facendo il servizio ma non fa che si è il la società che sta facendo questo matrimonio chiaramente sta creando qualche problema alla perché l'amministrazione comunale risulta che ha comunque erogato i voti è che è questa Per quale motivo questo sanità sta facendo questa deriva così di dipendenti? Perché ci cittadini divisi la che sono 15 giorni che non vengono raccolti da alcuni settori? Allora dico, se questo è il gioco dell'azienda, caro sindaco, pausiamolo, vediamo se è il caso di tenere conto e se è giusto per ogni giorno di responsabilità, per ogni giorno che l'azienda non serve una propria raccolta che venga penalizzata in maniera corretta, che venga penalizzata, poi no. Se qualcuno, sì, parliamo e diciamo, perfetto, allora, i nostri puliti, i non puliti, è tutto l'insieme delle altre cose. Quando uno parla, deve sapere come dice prima di parlare. Perché se uno ha uno stipendio, una pensione di 5.000 euro al mese, può anche parlare. Ma chi non ha la pensione di 400 euro al mese, o oggi il lavoro non c'è pulire questo lotto fra a 1000 euro per pulire un mille metri di terra non è facile provare quindi uno prima di parlare anche cittadino deve stare bene attento a quello che dice come si può fare, e come si può fare. Però, adesso, stiamo andati del consiglio con una Napoli, Anzio, i doni penso che le persone qui sono venute le per giorno, perciò chiedo al consigliere, non me ne abbia consigliere volante, come ha molte richieste di intervento da parte dei consiglieri, se gentilmente possiamo... Presidente, grazie. Io L'altra volta mi ha detto, cioè, non ho c'era se non ho il modo di poter affrontare i problemi, consiglio comunale, me lo dico, io non vengo, è più di tanto. Io voglio dall'inizio capire, ci sono 3.000 problematiche, 3.000 cose da affrontare. Lei ha ragione che c'è un argomento all'ordine del giorno, ma i problemi sono talmente danzi. Le difficoltà nel momento in cui vive l'Italia è gravose e dannosa e giustamente dobbiamo capire e conoscere quali sono le vizioni dei principi problematiche che esistono in questo territorio. Allora chiediamo anche, visto che c'è un sito che ci rappresenta, se lui ha conoscenza di come affrontare queste problematiche o se non ha conoscenza chiede il nostro aiuto per vedere insieme affrontiamo la propria evoluzione. Ma chiaramente lui deve poter parlare e dire la mia. Quindi, prego, grazie. Grazie al consigliere Volante e al consigliere Ludovini a facoltà. Eh, buongiorno ai cittadini, al sindaco, ai consigliere comunali e al comunale Segari, Noi siamo l'opposizione qui. chiariamo il quanto. Quello che ha detto Luca è continuitissimo, ma e infatti all'ultimo eh, passaggio ha detto a te che cresce. Caro Sindaco abbiamo ereditato dall'amministrazione O'Frenney tutti i danni immaginabili possibili in questo momento dalla gara di appalto della notizia cioè, da, da, da quella eh, che parlava prima dei trasporti dall'AIPA ci siamo trovati l'AIPA ultimo, ultimo in cose tutto viene discorretto quindi quello che chiedo io al sindaco è ora che il sì, Signore lei faccia il l'amministrazione uscente, tagli i costogno per il ricarico con, con tutte le vecchie dicerie di, di Uber, questa è un'altra cosa, qui c'è un'opposizione, qui la gente ha il diritto di avere i servizi, non possiamo noi fare un'opposizione e stare sempre ancora presso a voi ai danni che fate, vale. non è possibile, Però noi veniamo qui per proporre, per fare le cose, per discutere tutto quello che facciamo di quello che c'è bisogno di parlare, ma faccio infatti a parlare delle problematiche della gente. E quindi, Sindaco, scusate, mi devi scusare se mi di fare il Sindaco scusa, qui non è possibile, voi mi mesi siamo scioperi di modifiche, c'è il mese, diciamo, sciogole, regolamento, c'è il regolamento, regolamento, regolamento. regolamento, è chiaro, se, se la ditta non svolge sono 25.000 euro al giorno di pena la l'avete fatta una e dovrebbero essere fatte 5.000, ci sono 5.000 euro al giorno se non passano, non sono passati, ci sono 1.000 euro al giorno, se facciamo un denetto di quello che non ha fatto quest'anno, non prendono lo tempo la ditta. Questo bisogna fare, perché è impossibile. Dotare il territorio di telecamera, è possibile che il arriva scarica e butta il capricino. E, e far valere questo contratto, questo è il fatto, attenzione, devi valere la prima parola, all'ultima parola di euro, 6 milioni di euro l'anno. Ma dicevamo qualche anno fa, che sono 10 anni che faccio quel consiglio, ne paghiamo 4 milioni, erano tantissimi. Un di anni, eh, cioè, e quindi oggi devo guardare questo qua mi voglio riallacciare con il campo sportivo di Rossaloretto io già ho già fatto l'interrogazione il in 6 novembre e ho avuto una risposta non soddisfacente e chiedo al di là di come mai cioè, io, è possibile questo comune non... la mano non sa quello che fa cioè il 13 il 20, eh, agosto il consiglio comunale si vota a, a secolo no? essendo noi non eravamo nel terreno e invece poi il 27 in, in luglio per dare, eh, per dare il campo sportivo in, in, diciamo, in concessione a una società sportiva di mercati siamo come quindi penso di, siamo, che noi abbiamo come dai del giorno, E il, il 13 agosto 9. No. Quindi c'è tutto un insieme di, di, di cose che non, che non vanno, che vanno riviste, vanno guardate, non è possibile. Oggi è, Premesso che il 6 novembre ultimo scorso il sottoscritto St. Montevici ha inviato una lettera dove diceva quali atti degli liberatori sono stati effettuati per l'assunzione al pari del terreno Sipoli in via Campo di Cano e di non con quale atto amministrativo è stato autorizzata la città sportiva di ASD d'Orsa Lorenzo, atto di utilizzare l'area del campo sportivo. Non avendo avuto risposta, esaustiva, avrebbe apprezzato il qua tutto scritto che è. che il condiviso da me è il 13 agosto, con oggetto di approvazione di canali degli impianti sportivi, eh, scusa, 13 aprile, campi sportivi di proprietà comunale, dove si afferma che i campi sportivi di proprietà del comunale sono due, di cui non si la rispettiva posizione, e il particelle catastati e che il comune non è dotato di un regolamento che disciplina i piani sportivi su cui si precisa quanto che, che i campi sono stati utilizzati in precedenza da società sportiva e direttantiste dove non si precisa chi e che viene chiesto il giorno di utenza a partire dall'anno 2000 e in via provvisoria eh, di chiedere la del canone in corrispondenza dell'utilizzo del canone stesso Secondo, che il caso del mercato al servizio dell'attività, per la attenzione degli elementi che che sarà pari al 2% del valore, soprattutto quello che si diceva, dei 15 sono stati anticipati, che il concessionario ha trovato donne apposita di confusione, e baggato l'assicurativa, pari al 5% del valore. dell'importo, stipulare una polizza con copertura del danni. Tutte le spese del valore, la natura sono a carico del concessionario, il concessionario si impegna a consentire, senza alcuna, spese di del dell'impianto da parte del Comune delle scuole pubbliche di aria e che, quando si fa per questo dovranno essere pagati un 1200 euro all'anno. e qui non si ha, da più del patrimonio, per il tatto, dal 2 al 5%. Non si conventa su quale base è stato calcolato il risposto di 300 euro in base al valore dell'impianto. Dei il premesso del che dal del del 7 2012 si elige che l'impianto sportivo si in a Campoligano e che non è il comune, come darò la un ufficio di mondo, e il nel provvisorio da versare per utilizzo di impianti di 600 euro per cittadini. Veniva la proposta di affidare su tutti impianti previo banco, aperto a società sportiva e dando autorità a quelle che che da bigliani di iscrizione della cioè legge non maggiore di utilizzo premesso che il di libera numero 18 dell 8, 8 dell 8, 2012 si dice che l'area di località di e di località della tutta sette e che essa decide scende capitamente in pieno ruota al comune, il 70 del della superficie, quello che dichiarava la premesso che intaffando pubblicato al comune di Arca per la del gestore di un sportivo si dice che l'associazione trova a effettuare il pagamento di un cambio, il professorio, per un diviso del debito di Euro 300 Inoltre prima della prima del pagare il, Cegno, si il del suo si dovrà effettuare un versamento di un supporto cauzionale, paga 6 città, del carro è stabilito, un versamento di un depositato cauzionale paga 1000 euro per il costo di e un versamento pari a 6 canoni. Premesso che quando la rifa numero 7 del 10-10 del 2012 il Consiglio Uguale regola la ricca 21 del 1 e il 13 agosto del 2012, ovvero l'unico documento dove si dava atto che la requestione era di operare sesta. Si chiede quanti anni di sono stati compiti la struttura al patrimonio del suddetto del fino adesso. La riquestione è qui del Comune sì o no, questo deve essere che sono scritto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 è corretto, corretto consegnare un quadri uomo di gesto, di di che si racconti naturalmente e non per capacità organizzative dì, dì. di organizzare eh, di compianti e altre cose. Cioè, io non di voglio di dire che il fatto è stato fatto il, il 29 settembre, no? non è stato fisicista adeguatamente, ma partecipato, chiaramente, non di cioè, due, due, due Diversa direzione. Questa era la parte <coughs> che riguardava il tema. capito perché sulla questione dei capi aggiuntivi, vediamo un po' come legittimo quello che è stato detto per certi versi l'amministrazione ha due capi sportivi, più che che il più capo sportivo è quello di San Lorenzo che è a posto, è riconosciuto è quello da che è quello da roba quello da comunale lo stesso, però è inadeguato rispetto alla legge quello di San Lorenzo è stato impartito normalmente da ha fatto un mando cioè il dirigente di un per 300 euro, ma è la mia volta che la metta adaglia, non vorremmo farlo gratis, per ma non purtroppo so, siamo costretti a far pagare qualche cosa, comunque il patrimonio comunale fa pagare che vuol dire che i tuoi amici sono stati fino ad oggi? Non hanno parlare a nulla, ecco perché fanno riferimento al 2007 fanno riferimento a questo. Quindi quelle due società che hanno risposto a un banco non è che sono proprietari del, del campo sportivo, sono due società che si sono toccate le mani, che prima di entrare dentro quell'impianto hanno pensato dei soldi, cosa che non si era mai rischiato nel comune di Arda, hanno pagato polizze di divisori, assicurazioni e non solo, dopo che gli è stato assegnato guarda cazzo qualche giorno dopo, qualche farda, lo serve ha distrutto l'intera struttura, ma questi ragazzi si sono riccoccati di nuovo e hanno rimesso a posto tutte le loro spese. Tutto questo però per un anno, cioè loro ci stanno tenendo questa struttura e è a disposizione non dei loro associati e basta, ma di tutte le associazioni sportive che trovano disponibilità per fare un minimo di sport. Quindi non è una cosa riservata a due associazioni e ai loro associati. È sono due associazioni che si sono messe in posizione per tutti, chiunque ha un, una, una uh, scuola di calcio può andare giù, è eh, certamente, se ci sono diverse scuole di calcio dovranno un attimo centellinare quelli che sono più orari, ma è aperto a tutti, è chiaro che per partecipare, io avevo detto fate più associazioni in maniera che pagate di meno tutti, invece mettere 5.000, 6.000, adesso non so come stai pensando, che erano, eh, mettete 1.000 euro ciascuno, e quindi invece andare a regalare 12, 13, 15, 20.000 euro dall'altra parte, tutto l'avete fatto la strada un'altra cosa invece che è il caso vediamo che sul piano della Repubblica c'è cioè il sproccio di finanzi del campo sportivo eh, Mazzucchi. Il progetto è, eh, credo sia quasi pronto, a breve andremo a bando, quindi faremo un po' di finanzi su quella struttura, che più di essere una struttura semplicemente di calcio, diventerà credo un centro polivalente per lo sport, diciamo un'area dove tutti quanti i cittadini partire sono stati, anche quella, malgrado che verrà gestita da chi vincerà il bando è un'area che comunque è aperta a tutte tutte le associazioni sportive che possono tranquillamente trovare una disponibilità di tempo pagando quel poco in modo diciamo così centellinato perché poi possiamo creare dei, dei, dei limiti di prezzo assoluti però anche questa è un'opera che sarà messa in campo e sarà completamente a carico dei privati cioè l'unico modo per normalizzarlo scusa per il fatto che non lo stiamo, ce ne avevo a spiegazione Grazie, il sindaco... Il bando, del vero, quando abbiamo parlato con i consiglieri comunali, qualcuno l'aveva del bando, è stato il bando? No, ancora non c'è... È uscito il bando. No, è uscito il primo giada lì per quattro Ma il bando di cosa Il bando dell'assegnazione del campo? Certo, c'è stato un bando... Delibera numero 32 presidente 29, c'è un giorno che copriamo noi, il 29. agosto il 29. E' il 29. E' il 29. E' il 29. E' il 29. E' il bando, il 29. E' il 29. E' il 29. E' il 29. E' il 29. E' il 29. E' il 29. il il era sempre pochi eh, bulli non se ne accorto per esempio che c'era fatto sul campo sportivo no, no, no, no, no. No, eh, eh, non c'era il mangio, il, è... il e questo è dico a un maggio quando la strada e... va bene lo accorge va bene ieri ci siamo fatti un giro per le scuole io e il consigliere Capraro poi abbiamo la abbiamo visto la scuola di San Lorenzo in condizioni in... a fare altre diciamo più banda, scuola di Capo di quello che è caduto a San Lorenzo non è il costo come si dice ma siamo dei bambini appoggiati faccia cioè ai due di, di cemento armato pesantissimi, pesantissimi, per cui erano soltanto portando a una fila di dio di, di e di stoppa al cemento, quindi erano poco proprio i piedi sulla sorelle. E sinceramente siamo stati fortunati come Comune, visto che come accendiamo altre revisioni, sentiamo dire tutti noi, Quei battenti a 9 metri d'altezza, se, pe, se peccavano c'è cioè, cioè stata una pratica di un'altra cosa quindi va subito accertato, la minata che ha fatto i lavori, che si è tolto il pannello, il pannello non ha modo di stare, di chieda, bast bastava pitturare la, la facciata del pilastro e andava tutto bene così tutto lì. Le squadre non hanno bisogno di grandi soldi, non sì. è bisogno che si spenda i di euro per la manutenzione, perché hanno bisogno di una manutenzione ordinaria di pochi soldi, ma basta più spesso. Non è possibile un velo passano sei mesi, un anno, una maniglia di non queste cose, Quando quando chiedi per il divergente di luglio, c'erano delle impintazioni d'acqua, ma le finestre basta un po' di silicone, lo facciamo tutti a casa nostra, non è che deve andare da 30.000 euro, 50.000 euro e lo le finestre del metronolo, ma non è che c'è stato tutto sto, sta cosa, pure i scarichi, cioè tagliare l'erba, le finestre con questo accusato, più di una maledizione, no! milionario di soldi per, per i soldi, ma di solito maggior più continua, più tutti i giorni a volte c'era l'albitto, insulation... non lo so come fare se dare direttamente un incarico o dare dei soldi direttamente ai direttici, ai direttrici della scuola che vanno, c'hanno un budget di 1000 euro l'anno, la cosa del 3 milioni, vanno e se sedi... no, vanno a capire il cappello, la dai la stallare la finestra con lo scorcio il velo, stavamo diciamo, proprio, insomma... quello che. Volevo fare un'interrogazione che poi la troverò il tempo, che non è richiesta, forse anche di consiglio comunale, ma se avremo l'opportunità di trovare i fondi, forse forse. Eh, ricordavo le scuole materie in paritaria, io ho già un lavoro di parte di protocollare e tu hai poi questi soldi con l'aggiunta dai famosi 120 euro al, al mese e poi i, i genitori dei bambini che vanno a scuola materia e e i tagli, ne vanno da 65 E per me sono 8,65 euro. Per il motivo, premesso che la famiglia è il principale responsabile dell'educazione dei figli, ha il diritto alla necessaria collaborazione da parte delle istituzioni pubbliche e private per espletare tale funzione educativa. Le scuole di infanzia, constatate in sintonia con i principi costituzionali, svolgono una funzione di carattere educativo e sociale, secondo gli analisi normativi che eliminati dallo struttura all di rappresentazione delle scuole materne. Nel comune di Arbia, dove mancano scuole materne comunali, l'importante servizio che svolgono le scuole di infanzia paritarie, convenzionali, canzonate in sardo, ospite del pensato Renzo, e, e ave in paria sulla sono di una funzionalità di indispensabile, tale da rendere necessario l'intervento pubblico di sostegno. Le stesse hanno ottenuto lo status di parità ai sensi della legge del San del 2000 ed è quindi parte, è quindi parte del sistema scolastico integrato. Nell'interno di garantire il diritto alla libertà di educazione, il quadro di un'indicina esercitata in articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, ai fini le allocazioni di contributi previsto per scrivere l'adozione di apporti delle convenzioni tra comune e scuola, infanzia, autori, gli interventi finanziari pubblici, devono tendere a conseguire la parità, sindaco, la parità il trattamento dei primi tempi siete venuti a diverse scuole statali e non statali funzionanti sul territorio oggi assistiamo da parte dell'amministrazione a un'unità di risorse economiche di non così le scuole materne convenzionali. tutti i genitori che assenari gli iscritti i loro bambini a queste scuole materne subiscono disparità di trattamento sono stati penalizzati con come devono leggere i genitori costretti a pagare la retta a giorni 65 euro pensivi più la mensa come tutti come aggiunti i genitori del i genitori che mandano i figli alla statale non pagano la ristora non paga dice che non paga perché con tutto quello che dobbiamo portare a scuola ma vengo, vengo anche a voi lei paga 65 euro fisso no non ci mandano più i fatti i genitori che i genitori che portano i bambini alla scuola statale pagano come tutti, ce li di i due, non pagano, i tasti, la carta, i genica, queste cose qui. Quelli che vanno alla scuola, pagano i 65 e non c'è un posto dove andare. Non sono tutte ben cose le parlano,